Ciao cari amici, eccoci di nuovo di ritorno, vi ringrazio perché siete sempre più numerosi, vi ringrazio della vostra fedeltà, vi ringrazio dell'interazione dell e soprattutto vi chiedo ancora una volta se questi video di lezioni di teologia possono essere a voi graditi, fateli girare, chiedete iscrizioni perché più siamo meglio riusciamo ad andare avanti anche con i nostri collaboratori che ringraziamo in modo particolare, il carissimo Luca. Dobbiamo esaminare, chiaramente non possiamo fare l'analisi del... del dell'inno che abbiamo scelto oggi, l'inno 17, perché vogliamo esaminare un passucche e ce ne sarebbe da dire tantissimo. Il pasuche, il passucche numero 13, è il tredicesimo versetto, per noi questo è un inno molto importante perché lascerà una traccia molto profonda in quella che possiamo definire la dottrina del peccato originale. Pre premetto che in, questa, in, questo, in, questo, in questo inno e in questo, in questa comunità l'idea del peccato originale ovviamente non c'era come non c'è oggi nel mondo giudaico, però state attenti perché dobbiamo dare le tre versioni di questo versetto che diciamo è entrato nella tradizione cristiana, è stato elaborato non solo da Gesù ma soprattutto dall'apostolo Paolo ed è arrivato a noi in una dottrina assolutamente precisa, chiara e netta e definita come quello del grande eh, Rishon, eh, di Adam Rishon, il il grande, la grande averà di Adam, di Adam Rishon, il primo Adamo. E quindi vi leggo subito la traduzione e qui vi do le due letture della traduzione. Dice, nelle mie angosce, dice l'autore, che noi potremmo definire anche il salmista, mi hai consolato. Interessante perché è un elemento che rimanda alla ruach, allo spirito. Mi sono compiaciuto nei perdoni, mi sono pentito dalla... Ecco, eh, come possiamo tradurre? Possiamo tradurre Peshare Shonim eh, dalla prima trasgressione. Ecco, Peshare Shonim. Poi bisogna anche capire che Peshare Shonim, se vogliamo essere un pochino precisi, possiamo intendere mi sono pentito o ho, ho, ho avuto rimpianto, se usiamo la forma al-Nifal. Però se possiamo leggerla tranquillamente eh, al-Piel, Potremmo anche dire mh, trovo conforto per eh, la prima trasgressione, capite? Cambia, adesso non stiamo a entrare in, in, in questioni diciamo, grammaticali che non ci porterebbero fuori strada, però il concetto è che qui l'autore richiama a un peccato. Pochi versetti precedentemente, i primi 13 Pasukim, si è un po' nell'ottica del Salmo 105, L'autore soffre terribilmente di, di, di un problema spirituale e connesso al fatto fisico e invoca la liberazione e la guarigione che peraltro arriverà perché Dio consola attraverso la Ruach Hadashah, il Santo Spirito, noi diciamo in italiano, in ebraico e femminile, avremo modo di fare una monografia intera su questo e si compiace di questo intervento da parte di Dio. Da parte sua lui cosa dice? Vedete, lui dice... Mm, mi hai consolato, l'abbiamo visto mi sono pentito diamo questa interpretazione e questa traduzione diciamo, che è stata da tutti i grandi autori da Carmignac a Verme tutti i grandi autori Mipuesh, è stata eh, accreditata e allora qui abbiamo i tre elementi i cristiani che hanno vissuto questo, questo, questo, questo aspetto psicologico L'hanno visto come un aspetto teologico, cioè mi sono pentito del, del, del peccato che ha fatto il primo uomo sostanzialmente. Cioè io mi trovo in questa, in questa situazione di sofferenza per colpa di un altro, però mi pento io perché io vengo da una generazione di peccato. Questa è la lettura che noi abbiamo dato, i Nozrim hanno dato, prendendola esattamente non dal mondo rabbinico ma dal mondo sacerdotale. Però qui siamo a Qumran, qui siamo in una comunità che per, alla quale per poter entrare c'era bisogno, ecco il punto secondo, di una grandissima teshuvah, di una conversione, di un pentimento, Teshuva sta per metano, è in greco, è un ritorno indietro davvero in una vita di peccato, di errori, eccetera, allora cosa fai? Ti converti ed entri nella comunità, perché stai aspettando l'arrivo del regno una comunità, nel deserto, voce di uno che grida, due punti, nel deserto, preparate la vita del Signore. E questo è il secondo punto, cioè la conversione viene vista come l'entrata nella comunità. Terza spiegazione, mi sono pentito del grande peccato, ero senza bisogno di entrare nella comunità, ero nel peccato, mi vergogno di questo, d'ora in poi seguirò fedelmente la Alaka, indipendentemente che io entri o no. È chiaro che tutti gli autori che... Eh, così esaminano questo pasuk, dicono che era talmente alta, talmente forte l'autocoscienza di questa comunità che vedeva solo in sé il momento preciso della conversione, che già il fatto di entrare in questa comunità di santi e di santi sacerdoti in attesa spasmodica dell'arrivo di Mashiach... Eh, già questo era un pentimento di una vecchia vita non solo della propria ma anche, noi diremmo, dell'albero eh, genealogico ecco, questa è abbiamo visto un versettino solo ma quanto ha inciso questo passuk all'interno della comunità che comunque è cristiana che comunque vede, vede il peccato come il grande problema della vita di fede e che vede in Cristo l'unico elemento redentivo verso questa, questa situazione di peccato, che non è tanto fare delle, delle, delle averote, cioè fare dei peccati, ma nascere, vivere e soprattutto pensare e avere il cuore grave del, sul peccato, nel peccato ed essere nel peccato, al di là delle averote, cioè delle trasgressioni che si fa alla Torah. Beh, I cristiani hanno visto questo aspetto tipicamente sacerdotale come l'elemento caratteristico sacerdotale del Gesù, non tanto Meshiach ben David o ben Joseph, cioè del figlio di Davide e del figlio di Giuseppe, ma del Meshiach ben Aaron Messiach Aaronide, è chiaro, lui non era sacerdote, però col suo transito quindi dalla morte alla vita prima dalla vita alla morte, poi dalla morte alla vita e soprattutto il suo transito celeste dove va a celebrare il culto ebbene in questo transito, in questa situazione, si vede la sacerdotalità di Cristo e quindi anche il potere che, ricordando questi bellissimi inni di Qumran, il potere che il nostro sommo sacerdote Cristo ha nel risolvere, per non dire espiare, per non dire assumere su di sé il peccato di tutta l'umanità. Quindi lui ha assolto al più grande compito che la sacerdotalità voluta da Dio... Di fatto, aveva messo in opera in quella che noi definiamo l'economia della salvezza. Bene, è bastato un versetto per fare capire come noi abbiamo digerito questa attesa del perdono a scopo redentivo: questa attesa sulla conversione, questa attesa del Mashiach ben Aron. Di questo ne torneremo a parlare nelle prossime puntate. per ora vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo sempre di sostenerci, eh, almeno, se non altro, con, con le vostre preghiere, con il vostro interesse e se vi è gradito fate girare e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!